Poi con piacere che salutiamo il presidente della nazionale della LUIS, Unione Italiana Sport per tutti Tiziano Pesce. Buonasera presidente. Buonasera Ruggeri, buonasera a tutti i radioascoltatori di zona Cesarini e grazie dell'invito. Grazie a lei Presidente, parliamo di una campagna nazionale di contrasto alla sedentarietà, quanto mai opportuna in questo periodo di Covid, perché si sa che il Covid poi aggredisce anche, anche di più le persone che non sono in uno stato eh, fisico eh, diciamo almeno, almeno eh, voglio dire, buono e eh, eh, che comunque insomma abbiano qualcosa a che fare. Anche con l'obesità, adesso non vorrei assolutamente essere, eh, voglio dire, insomma, fare delle diagnosi inopportune, però sicuramente se si sta meglio eh, è meglio per tutti. E questo è un progetto per la realizzazione di una, eh, questa campagna che promuove soprattutto l'attività fisica, cercando di, eh, come dire, insomma, combattere la sedentarietà, Presidente Pesce. Proprio così dottor eh, Ruggeri anticipiamo questa sera alcuni dei contenuti che presenteremo giovedì a Palazzo da Cursio a Bologna in occasione della conferenza stampa nazionale di eh, lancio appunto di questa campagna nazionale che vuole essere prima di tutto una campagna di comunicazione, di sensibilizzazione e di fatto come anticipava di promozione dell'attività fisica e sportiva proprio come contrasto alla sedentarietà che sappiamo essere un eh, gravissimo fattore di rischio per la salute e di promozione quindi della cultura del movimento. Pillole di movimento è il progetto sostenuto e finanziato dal Dipartimento per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vedrà protagonista a partire dalle prossime settimane in oltre 30 città, aree urbane del nostro paese, con il coinvolgimento di eh, altrettanti comitati territoriali WISP, quindi della nostra grande rete associativa nazionale che andranno poi a coinvolgere oltre 220 comuni e quasi 400 tra associazioni e società sportive del territorio con una grandissima importantissima alleanza quella con le farmacie perché queste pillole di movimento si troveranno in farmacia non si acquisteranno, saranno totalmente gratuite abbiamo voluto ecco, diciamo, imitare proprio la scatoletta delle, diciamo, del classico farmaco eh, da banco distribuiremo in tutte queste realtà del nostro paese ben 480.000 scatole all'interno le persone eh, che quindi si potranno eh, recare in farmacia per eh, prendere queste scatolette troveranno un eh, bugiardino molto diciamo così particolare, speciale potremmo dire un bugiardino che darà indicazioni appunto messaggi sui benefici dell'attività fisica ma che poi darà tutta una serie di recapiti da contattare per poter eh, usufruire di un mese di attività gratuita sportiva, mm. fisica per tutti veramente. Abbiamo sentito con attenzione le eh, parole del presidente nazionale UISP Tiziano Pesce, praticamente in queste scatolette, in queste eh, come dire mh, sì, simili a quelle che possiamo acquistare in farmacia per quanto riguarda i farmaci ci sono delle cose che però sono molto interessanti si può permettere di scegliere mh, tra una rosa di oltre 1200 attività sportive e motorie promesse, promosse in tutta Italia questo per sensibilizzare per incuriosire insomma, chi va eh, diciamo, a pescare in queste, eh, in queste pillole però ecco poi bisogna vedere se se, se poi il cittadino attua questa Cose. Se si alza dal divano e in realtà riesce a muoversi. Perché noi siamo un popolo che segue molto lo sport. Il presidente Tiziano Pesce però lo facciamo un po' poco. Assolutamente, proprio così. Siamo un paese pare... molto sedentario, un paese che quindi ha alti indici anche di sovrappeso ed anche di eh, malattie che sono eh, diciamo abbastanza facilmente anche prevenibili. Con. Eh, l'attività fisica e l'attività sportiva pensiamo a tutte quelle malattie non trasmissibili come le malattie cardiache il diabete ma anche neoplasie come il cancro al seno e al colon serve mettere in moto gli italiani gli sportivi quelli che magari appunto seguono lo sport solo dal divano e seguire con attenzione anche quelle che sono le importanti raccomandazioni dell'organizzazione mondiale della sanità eh, 150 minuti, lo ricordiamo, di attività di moderata intensità la settimana per gli adulti e almeno 60 minuti al giorno, quindi di attività quotidiana eh, di intensità diciamo, da moderata vigorosa per eh, gli adolescenti. Pensiamo, seguendo queste raccomandazioni, il dato scientifico eh, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dimostrato appunto, che se le persone fossero più attive ogni anno nel mondo si eviterebbero più di 5 milioni di morti Eh sì, su questo, su questo siamo d'accordo tutti e eh, ripeto, soprattutto in questo periodo è importantissimo quello che sta dicendo il Presidente Nazionale di Luis Petiziano Pesce, perché l'attività è vitale, è vitale cerchiamo di farla anche eh, delle lunghe camminate mh, che, mh, che non siano magari anche lunghissime, però l'importante è muoversi soprattutto in questo periodo. E poi ci sono anche, insomma, degli interventi, ecco per quanto eh, riguarda eh, questa mh, conferenza stampa eh, nazionale che si terrà il 13 gennaio alle 11 a Bologna, presidente. Sì, assolutamente, avremo tante amiche, tanti amici dello sport sociale, dello sport per tutti, avremo ovviamente rappresentanti delle reti delle farmacie, ma anche tante istituzioni a partire dal capo del dipartimento per lo sport e della presidenza del consiglio dei ministri Michele Sciscioli ma avremo il sindaco eh, di Bologna Matteo Lepore e saremo a Bologna proprio per eh, ringraziare la realtà del territorio bolognese ringraziare il nostro comitato WISP, perché proprio da Bologna nel 2011 partì questa prima sperimentazione di pillole di movimento che grazie appunto al sostegno del dipartimento per lo sport diventa oggi un progetto nazionale e poi con grande piacere avremo con noi come testimonial del, della campagna Lodo Guenzi, testimonial appunto del progetto, cantante e leader del gruppo musicale Lo Stato Sociale, che tutti noi eh, conosciamo. Un eh, professionista tutto tondo, un artista tutto tondo, un volto noto, giovane che sa parlare a tutte le generazioni, soprattutto c'è bisogno di passare, di trasferire questi messaggi. Ai più, eh, ai più giovani l'obiettivo come dicevamo poco fa è proprio quello, diciamo l'obiettivo la sfida, ecco, la vorrei definire così è quella di aumentare appunto il numero di persone che praticano attività fisica attività sportiva anticipava prima Ruggeri di questo grandissimo ventaglio di opportunità perché ci saranno veramente opportunità per tutti a misura eh, di ciascuno per tutte le età, dalle attività più tradizionali in palestra al disciplino orientale alle attività all'aperto alle attività in acqua quindi non solo ce n'è per tutti ce n'è per tutti ma anche attività in piscina pilo assolutamente in come è l'UISP. Mm, pilo in movimento il 13 gennaio giovedì 13 gennaio la presentazione del progetto ce ne ha parlato il presidente nazionale dell'UISP Tiziano Pesce grazie presidente e in bocca al lupo per questa nobile iniziativa iniziativa